Però avevo già, detto, eh, avevo già detto che massimo alle 4 meno 20 allora mi dovrò allontanare per perché c'è una cosa congentiva. Va bene, perfetto. Grazie. Mm, ok, Su. quindi farò parlare prima un po'. Poi direi il messo, poi lei e poi. Perfetto. Ok. Uh, buonasera. Mi sentite? Sì? Funziona. Buonasera, sono Nicoletta Pirozzi, sono responsabile di ricerca dell'area Europa dell'Istituto Affari Internazionali e oggi ho il piacere di moderare questo panel che eh, tratterà delle prospettive per la difesa europea ehm, sulla scia delle conseguenze che stiamo ancora vivendo della decisione dei cittadini britannici di, di lasciare l'Unione Europea ma anche sulla base delle recenti proposte che sono state avanzate a livello di Unione Europea sia dalle istituzioni sia da alcuni stati membri chiave. Quindi con i relatori di oggi cercheremo di capire quali sono ad oggi le opzioni sul tappeto, che prospettive ci sono per trasformare l'Europa della difesa in una realtà sia politica sia dal punto di vista operativo e quali sono le principali sfide che ancora si pongono sia a livello europeo che a livello dei singoli Stati membri. Per farlo eh, avremo un panel composto dall'onorevole eh, Michele Bordo, che è presidente della Commissione delle politiche UE della Camera dei Deputati. Aspettiamo eh, Daniel Gross, direttore del SEPS, che ci raggiungerà tra qualche minuto. Um, Abbiamo il ministro Manuel Korcek, che è direttore dell'ufficio di politica della sicurezza al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca, il sottosegretario Domenico Rossi, sottosegretario al Ministero Italiano per la Difesa, e Natalie Tocci, che è eh, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e special advisor dell'alto rappresentante Federica Mogherini. Allora, direi co di cominciare con eh, l'onorevole Bordo. Eh, partendo un po' dalle prospettive eh, incerte sull'andamento dei negoziati eh, per il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea, cercando di capire appunto quali sono gli scenari al momento e se, anche, secondo lei, eh, è possibile ipotizzare una sorta di eh, negoziato specifico per quanto riguarda la difesa europea, che sia in certo senso anche più flessibile rispetto ai eh, negoziati in corso. Grazie. Grazie, intanto grazie per l'invito al convegno di oggi che ci consente di trattare eh, un tema che è allo stesso tempo affascinante ma anche molto delicato e io partirei anche sulla scorta di quanto appena detto da un assunto e cioè che il Regno Unito già da tempo si è posto in una posizione obiettivamente e strategicamente vantaggiosa, svolgendo di fatto una funzione di ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America, una funzione che potrebbe anche assumere alla luce della vittoria di Trump negli Stati Uniti, eh, connotati nuovi, eh, Potrebbe essere accentuata questa tendenza che d'altronde abbiamo già riscontrato nel corso di questi anni di un progressivo allontanamento degli Stati Uniti dall'Unione Europea in una prospettiva neo-isolazionista. E d'altronde come sappiamo già nel corso di questi anni la presenza degli Stati Uniti nel nostro continente ma anche rispetto ad alcuni teatri di guerra o di crisi eh, del Mediterraneo la, la presenza è molto diminuita rispetto al passato e quindi è già da un po' che l'Unione Europea si pone il tema di come eh, affrontare queste nuove sfide, queste emergenze eh, o queste emergenze in un'ottica completamente diversa da quella del passato, non c'è più l'ombrello a cui prima potevamo far riferimento degli Stati Uniti d'America, sempre di più dobbiamo fare noi i conti con quanto accade nel mondo e soprattutto nelle realtà che sono più vicine al nostro continente. E ho detto tutto questo per sottolineare ovviamente che forse eh, nel reciproco interesse, come si diceva, sia nostro sia anche del Regno Unito, eh, dobbiamo provare a condurre mh, i negoziati per la Brexit mh, in modo da evitare contrapposizioni esagerate e soprattutto e con, con l'obiettivo di arrivare ad una sintesi o comunque ad un compromesso, ad una soluzione che sia equilibrata e che tenga conto dei reciproci interessi eh, in campo. Perché è indubbio, lo dobbiamo sottolineare, l'uscita eh, del Regno Unito dall'Unione Europea ha privato il nostro continente di un partner che talvolta è stato riottoso, ha posto anche problemi seri in molte circostanze rispetto alle scelte, alle strategie dell'Unione Europea, ma molte volte è stato anche eh, stimolante. Se è vero questo, è altresì vero che paradossalmente la Brexit potrebbe spingere eh, l'Unione Europea a fare eh, passi avanti eh, su un terreno... Eh, importante e forse rilevante dal punto di vista delle prospettive dell'integrazione europea, specialmente in questa fase, che è proprio il terreno a cui si faceva riferimento e si fa riferimento eh, nell'incontro eh, di oggi, che è quello appunto della difesa e della eh, sicurezza. Ora, dobbiamo dire subito che in pochi decenni, mh, accanto alle forme tradizionali di conflitto che noi eravamo abituati a conoscere, si sono diffusi sempre di più nuovi e pericolosi eh, avversari che tra l'altro non sono convenzionali, no? sono soggetti con i quali noi possiamo fare eh, la guerra o con i quali possiamo avere un'interlocuzione diciamo così tradizionale come eravamo abituati nel passato e questo obiettivamente ci crea delle difficoltà alle quali dobbiamo rispondere certamente in modo diverso anche perché molte delle minacce che oggi vengono eh, rivolte specialmente ai paesi europei sono eh, minacce diverse che ci stanno costringendo ad assumere eh, atteggiamenti anche di forte eh, discontinuità eh, rispetto al passato per porre i nostri apparati di sicurezza in condizioni di intervenire con la rapidità necessaria, rapidità che in altre circostanze appunto forse eh, non era eh, necessaria. E da questo punto di vista sappiamo bene che si è avviata, è stata avviata a livello eh, europeo una discussione approfondita su come migliorare la capacità proprio dell'Unione Europea di fronte a queste sfide nuove che sono aperte in materia di difesa e di sicurezza nazionale e io penso che mai come oggi ci siano proprio su questo le condizioni favorevoli per provare a fare un passo eh, avanti ed è proprio dentro questo quadro che si inseriscono alcune delle iniziative che sono state sviluppate fino a questo momento, cito per esempio l'iniziativa, eh, la, la, la, la, la proposta eh, avanzata dalla Mogherini al Consiglio europeo di giugno del 2016, la quale giustamente, pur riconoscendo il ruolo della Nato nella, eh, difesa per la nostra difesa collettiva, afferma che tuttavia L'Europa deve dotarsi di una capacità eh, autonoma sulla base di alcune priorità eh, che fino a ieri non sembravano essere all'ordine del giorno, anche della riflessione tra i Paesi. Che ne so, La cooperazione eh, rafforzata tra gli Stati, in che modo eh, si migliora anche la convergenza strategica tra i diversi Stati europei, eh, la necessità di destinare una parte di finanziamenti nazionali eh, cospicua o più ingente rispetto a quella che si utilizzava nel passato per la difesa, come si investe in intelligence eh, in modo convergente ed unitario a differenza di quanto accadeva una volta, specie perché abbiamo visto che ad esempio di fronte ad alcuni degli attentati che ci sono stati molto spesso la risposta eh, europea eh, non era all'altezza, perché i, in molte circostanze mancavano addirittura le informazioni tra i diversi paesi e ognuno si doveva muovere eh, autonomamente. E successivamente, sulla base di queste indicazioni, ricordo anche eh, quanto eh, detto dal presidente Juncker circa la necessità, ad esempio, la possibilità che l'Europa eh, in prospettiva possa persino arrivare alle emissioni di, di bond per la difesa europea, per finanziare investimenti che vadano nella direzione di, di, di rafforzare la difesa comune del nostro continente. Da parte sua il Governo italiano, ma poi certamente lo dirà il sottosegretario Rossi, ha presentato una, una proposta che va proprio in questa direzione e rispetto alla quale no, non dico nulla perché appunto sarebbe utile che ne parli direttamente il sottosegretario. Io concludo eh, dicendo eh, semplicemente che siamo, mi pare di capire, finalmente di fronte ad una fase nuova che sembra porre le, le premesse per realizzare in tempi non troppo lunghi significativi progressi per quanto riguarda l'avanzamento della politica estera di sicurezza e di difesa comune, proprio con particolare riguardo alle iniziative che potrebbero supportare l'industria europea della difesa e rafforzarne la, la, la sua capacità di competere anche a livello globale. Io penso che mh, si tratti di un'occasione eh, molto preziosa, che può essere anche facilitata dalla convergenza che c'è su questo terreno da parte dei paesi più importanti, la Francia, la Germania, l'Italia. Io penso che ci siano le condizioni per fare un passo avanti importante da questo punto di vista, in tutto questo, sono altresì convinto che il nostro Paese può svolgere una funzione ed un ruolo molto, molto importanti. Sarebbe su un terreno come questo un passo avanti molto importante, soprattutto in controtendenza con l'immagine che l'Europa, purtroppo, specialmente nell'ultimo periodo, ha dato. Se riuscissimo su questo a fare dei passi in avanti importanti, Sarebbe eh, auspicabile e significativo non soltanto per i cittadini ma anche dal punto di vista simbolico e politico per l'Europa perché finalmente dopo tanto tempo riuscirebbe a dare un messaggio di unità, di forza ma soprattutto di protagonismo in un mondo che sta cambiando e che merita certamente di essere affrontato con strumenti anche unitari che fino a poco tempo fa neanche immaginavamo. Grazie. La ringrazio. Um, ministro Korcek, um, l'onorevole Bordo accennava al fatto che la Brexit potrebbe, diventare, um, potrebbe trasformarsi in ultima analisi anche in un'occasione per uh, l'Europa di fare un passo avanti decisivo nel settore della difesa. Ovviamente questo richiede da una parte sia la revisione del... Uh, l'apparato istituzionale della politica eh, di sicurezza e difesa comune dell'Unione Europea e allo stesso tempo anche la nascita di un nuovo core di Stati membri che siano pronti a prendersi più responsabilità in questo ambito specifico. Ecco, eh, da lei eh, vorrei sapere quali sono al momento le opzioni sul tappeto e quali potrebbero essere questi attori, nuovi attori della difesa europea, parlando anche dalla sua posizione di attuale presidente di turno dell'Unione Europea. Grazie. Thank you very much. Uh, um, buonasera a tutti voi. Uh, I, um, I feel Ritengo un privilegio essere qui oggi in questo panel così importante per cercare di armonizzare un po' tutta questa orchestra. E come avete detto, la Brexit futura e l'incertezza dopo l8 9 novembre l'indomani 9 novembre delle elezioni americane, pone dei quesiti che riguardano il, la difesa europea. E questo era vero, peraltro, anche prima del referendum nel Regno Unito, ed elezioni americane ed è per questo che è necessaria una strategia dell'Unione Europea cosa a cui noi abbiamo peraltro riflettuto ed è chiaro anche che noi dobbiamo far fronte alla possibilità che il Regno Unito e gli Stati Uniti diminuiscano notevolmente il loro ruolo nella difesa in Europa e vorrei che sia chiaro anche che non può essere escluso tutto questo. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. L'Europa non può sostituire completamente la capacità che fornisce l'America gli Stati Uniti. Dovremmo triplicare la nostra spesa di difesa in compensazione. Non so se siamo pronti per fare questo. Ci sono forse delle minacce che l'Europa potrebbe gestire da sola, ma altri scenari in cui il collegamento transatlantico è non soltanto importante, ma essenziale. E per questo noi stiamo pensando a quello che è il cooperazione transatlantica, Stati Uniti, Nato, non è soltanto nel senso di vedere un'efficienza migliore, ma è il tutto veramente essenziale. I nostri programmi sono veramente limitati e noi dovremmo evitare a ogni costo di trovarci impreparati. E noi pensiamo che il Regno Unito che i negoziati col Regno Unito se cominceranno, il risultato saranno una relazione unica eh, che chiuderà la cooperazione nel settore della CSDP. È stato citato appunto però che il Regno Unito è stato incoraggiante in questo contesto. Parlando della possibilità di rafforzare la difesa e la sicurezza comune che è stato espresso dal rappresentante del team dell'alto rappresentante, ci ha indicato come forse potremmo procedere insieme, ci ha presentato la strategia globale, ci sono stati fatti dei progressi. Abbiamo il ministro per la difesa estera che ha deciso di applicare la sicurezza globale nel territorio della difesa. Abbiamo un nuovo livello di ambizioni e noi speriamo che tutte queste decisioni saranno anche sostenute dai capi di Stato e di Governo in dicembre. Prima di commentare l'attuazione della difesa vorrei dire che noi vorremmo vedere un'attuazione di una strategia globale in tutte e cinque forze nel senso non è soltanto la sicurezza e la difesa per uh, difendere questo piano di attuazione ma abbiamo anche una politica estera, un'armonizzazione che deve essere fatta in questo contesto. C'è molto da fare. Noi speriamo di riuscire a fare dei progressi anche in questo contesto. Noi abbiamo visto che la strategia globale cerca di trovare le migliori risposte sui rischi della sicurezza e sulle minacce eh, di fronte a cui si trova l'Europa, che vengono dall'est o dal sud, eh, facendo una sorta di distinzione che peraltro non è giusta di quella che la nostra prospettiva nazionale, posso dire che capisco perfettamente la pressione che i paesi si trovano ad affrontare nel sud la radicalizzazione della migrazione per esempio per i paesi della sponda eh, sud e per esempio per quanto riguarda la formazione della guardia costiera libica ecco su questo noi vorremmo inviare la nostra polizia militare nel, frega, sulla fregata dell'operazione Sofia e noi cerchiamo di dare il nostro contributo in questo campo, ma dicendo questo vorrei anche parlare di un altro punto, e cioè il, il, il rafforzamento della cooperazione con i nostri partner in Africa. No, noi riteniamo che questo sia fondamentale per promuovere la democrazia lo stato di diritto in quelle regioni altrimenti le sfide aumenteranno costantemente anche in Europa tornando alla sicurezza e alla difesa io penso che la decisione che che dobbiamo prendere all'interno dell'Unione Europea devono essere unanimi trasparenti e credibili voglio dire che l'unanimità delle nostre decisioni deve essere tale per cui questo deve rafforzare la nostra unità e si deve tener conto delle necessità di tutti gli stati membri questo è importante perché noi vediamo queste forze centrifughe parlando proprio della Brexit e di altri referendum che possono avere luogo in altri stati membri, i rischi di un... elezioni in paesi europei, per esempio. Talvolta si ha bisogno di tempo per fare delle consultazioni, per cercare di raggiungere l'unanimità. Nessuno sa le cose meglio di Nathalie, nei suoi sforzi di combinare tutte le visioni degli 28 stati membri delle istituzioni dell'Unione Europea in un solo documento quindi grande apprezzamento da parte nostra al suo lavoro penso che apprezziamo tutti il suo lavoro ma parlando della trasparenza dobbiamo sapere di questo di che cosa stiamo parlando? Abbiamo bisogno di chiarezza dei concetti, se parliamo di rafforzare la sicurezza e la difesa comune, sulle, se parliamo delle strutture comuni. Che cosa significa tutto questo? Abbiamo bisogno di sapere quando noi decidiamo su queste nuove proposte di azione o sui fondi che possono essere poi messi a disposizione eventualmente dalla Commissione europea, dobbiamo sapere quanto ci costerà. E dobbiamo assicurarci che tutti gli Stati membri avranno la possibilità di beneficiare di questi nuovi fondi e di questi nuovi programmi. Alcuni parlano di, aiustare, di aiutare l'industria della difesa che invece è un libero mercato e eh, sostengono questo concetto ma noi riteniamo che questo nuovo fondo non è soltanto dare un sussidio all'industria della difesa bisogna avere trasparenza questo è fondamentale per fare i prossimi passi noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, ma al tempo stesso dobbiamo essere certi che il nostro livello di ambizioni deve corrispondere alle risorse che abbiamo, poiché noi abbiamo il, il battaglione che non è mai stato europeo che non è mai stato utilizzato cerchiamo di evitare simbolismi, ideologie, cerchiamo di trovare le migliori soluzioni pratiche per le necessità che, che abbiamo. Eh, le persone esprimeranno le loro preoccupazioni e dobbiamo cercare ovviamente di affrontarle, speriamo rapidamente, e quindi per il marzo dell'anno scorso, proprio qui a Roma, avremo la possibilità eh, di prendere delle decisioni che portino avanti l'Europa, con il Regno Unito o senza? Grazie. Um, faccio solo una puntualizzazione perché magari non tutti sono eh, così up to date rispetto agli ultimi sviluppi. Quando lei parlava appunto di trasparenza e faceva riferimento a fondi della Commissione europea, questo si riferisce al fatto che attualmente una delle proposte più interessanti nel settore della difesa è quella di utilizzare fondi della Commissione europea, quindi del bilancio dell'Unione europea, per finanziare delle attività che fino a questo momento erano escluse da questo tipo di fondi, quindi anche attività che hanno carattere militare o eh, implicazioni nel settore della difesa. E qui ovviamente ci sono molte sensibilità da parte degli Stati membri che eh, vanno ancora superate. Bene. Ehm, Sottosegretario, eh, dicevamo prima che la Gran Bretagna eh, è ovviamente un partner fondamentale per molti stati membri dell'Unione Europea eh, nel settore della difesa, almeno su tre aspetti eh, eh, fondamentali. Uno quello delle capacità militari, il secondo è quello delle eh, operazioni, quindi la partecipazione alle missioni dell'Unione Europea e la terza è eh, il mercato della difesa. Da questo punto di vista, come lei vede le, i negoziati in corso? Quali sono gli obiettivi che dovremmo porci come Italia, ma in generale come Unione Europea, rispetto alla Gran Bretagna? Grazie. Sì. Io credo in parte è stato già detto, però dobbiamo ripercorrere un attimo la storia degli ultimi 10-15 anni. Se, se proprio non vogliamo partire da 40 anni fa... Eh, e dico 40 anni fa perché nel 1974 ero un giovane tenente alla frontiera eh, eh, avevo appena preso servizio eh, e mi avevano detto unicamente attaccheranno di là dobbiamo resistere 36 ore e eh, il tempo stimato di sopravvivenza è un'ora e mezzo quindi eh, per chi <ride> ha una storia di questo tipo alle spalle può capire come in 40 anni che è nell'ambito della storia dell'umanità una, una frazione, il mondo si è cambiato, così come credo che tutti quanti non possiamo non pensare al momento in cui è caduto il muro di Berlino, nella sua semplicità potremmo dire che si è disciolto il patto di Varsavia per ricondurci a... diciamo. A un ambiente più militare e in cui tutti quanti abbiamo creduto che scoppiasse per la prima volta la pace. E ci siamo accorti invece che determinate situazioni altro non consentivano che eh, tenere eh, sotto, sotto la cenere eh, delle situazioni che ahimè ardevano ancora, frutto anche di vecchi compromessi della fine della seconda guerra mondiale, di eh, situazioni sociali mai sopite, di religi contrasti religiosi. E da quel momento in poi io credo che sia chiaro a tutti eh, che mai come negli ultimi 15 anni le forze armate non solo italiane ma di tutta l'Europa eh, sono state impegnate nei teatri internazionali più svariati eh, e anche più lontani. Accenno a questo perché eh, a fronte di questa situazione che ha visto impiegate le forze armate dei vari paesi europei, compreso ovviamente eh, l'Inghilterra, eh, noi abbiamo saputo dare unicamente una risposta che è stata accennata prima, eh, ovvero il battle group. Ma Casomai, se fra le tante stranezze della vita ne vogliamo aggiungere un'altra, ebbene gli unici reparti che, nell'ambito di tutte le missioni internazionali degli ultimi 15 anni, non sono mai stati utilizzati bene, sono i battle group. E questo, evidentemente, eh, la dice lunga sull'esigenza che non basta unicamente creare un assetto operativo interno per poi poterlo utilizzare in maniera interconnessa e congiunta e soprattutto politicamente concordata fra le varie nazioni. Quindi i battle Group sono rimasti lì a disposizione delle singole nazioni, l'Unione Europea non l'ha mai utilizzata. A tutto quanto questo aggiungiamo improvvisamente la nascita o diciamo eh, la... la, la, la l'insorgere di Daesh con, tutta, con tutti gli effetti che ha comportato eh, sui, su, sui paesi occidentali, ma io direi sui valori occidentali, che forse è ancora meglio, per dire che il fatto di dover andare verso una difesa di carattere comune a fronte di una minaccia che non era più localizzata, ma che soprattutto colpiva le singole nazioni sul proprio territorio, evidentemente questo processo di andare verso qualcosa che fosse realisticamente una concretizzazione della possibilità di una politica di difesa comune, a mio avviso nasce prima della Brexit. Nasce e c'è anche in questo senso, a mio avviso, una grossa spinta da parte italiana che più volte si è richiamata ad andare a un nucleo centrale che potesse concretizzare questa spinta o attraverso gli articoli 44 e 46 del Trattato di Lisbona oppure attraverso, i giornali l'hanno ridenominata una Schengen della difesa, ma insomma la Costituzione attraverso dei Paesi principali di una effettiva difesa europea. In tal senso io credo che la Brexit sia come richiamato effettivamente una opportunità Tutta da valutare perché ovviamente in tema di difesa, che è un tema delicatissimo, non c'è in questo momento una concretizzazione dei rapporti fra noi e, e, e l'Inghilterra andando, andando verso il futuro. Allora il punto perché opportunità? Perché a mio avviso nel dubbio evidentemente il fatto di creare qualche cosa che possa concretizzare la difesa europea diventa più necessario di prima secondo luogo se poi eh, qualcuno si aggiunge è stata facendo che ben venga eh, la eh, nostra volontà di andare avanti su questo percorso eh, se ne è discusso anche lunedì e martedì scorso a Bruxelles è stato presentato l'avanzamento dei lavori su un documento che è l'European Defence Action Plan in cui l'Italia proprio in virtù di quello che vi ho detto prima sta cercando di portare un contributo sicuramente importante e direi che ehm, un primo passo avanti che a mio avviso fa capire anche come eh, eh, sono le linee di tendenza quelle che poi alla fine portano ai risultati, eh, eh bene, noi abbiamo avuto un primo risultato che è quello della concretizzazione ormai esistente eh, fra l'operazione europea SOFIA, ovvero Euronav4Med, Euro eh, per chi la conosce sotto questo altro nome, e la missione NATO Sea Guardian, che erano due missioni di carattere separate con due obiettivi diversi e che invece adesso in campo eh, generale sia per quanto riguarda il contrasto al traffico dei migranti, sia per quanto riguarda la sicurezza sui mari, hanno interconnesso risorse e potenzialità. E qui due temi, risorse e potenzialità. Eh, nella, nonostante la minaccia eh, um, si sia diversificata e per certi versi i tecnici sapete, la chiamano asimmetrica rispetto a quella di prima, eh, sicuramente differenziata. C'è stato un, pochino, un po' su tutti i paesi europei, proprio in funzione eh, della disgregazione del patto di Varsavia, la sensazione, ma anche l'effettiva linea di tendenza, di eh, ridurre eh, i budget a disposizione della difesa. Ora, quando si riduce un bilancio della difesa, evidentemente per ridurre il bilancio si può intervenire unicamente in alcune direzioni, ridurre il personale, ridurre gli equipaggiamenti, ovvero gli strumenti d'arma a disposizione. Peccato che non avere a disposizione una mente comune, ovvero l'Europa, che concordasse questa riduzione di carattere generale rischia in prospettiva di portarci a un punto d'arrivo per cui possono esserci all'interno della comunità europea e in relazione alla minaccia globale delle ridondanze in alcuni settori e delle carenze in altri settori. È evidente pertanto che una difesa comune europea serve anche per orientare all'interno della comunità europea l'utilizzo delle risorse e delle potenzialità da mettere a disposizione. Ovviamente tutti i paesi europei hanno delle eccellenze e quindi si tratterà anche di lavorare sulle eccellenze per capire che cosa mettere a disposizione. L'altro punto ovviamente riguarda la parte tecnologica, cioè l'innovazione e quello che ogni industria può fornire. Ovviamente c'è un punto che deve rimanere fermo. L'industria nazionale deve comunque essere in grado di fornire alla difesa nazionale quello di cui la difesa nazionale necessita. Ma anche in questo caso non si può che andare verso una sinergia fra le varie industrie nazionali, anche perché ormai, specie sui sistemi d'arma, la possibilità di effettuare studi di sviluppo e di ricerca, che è la parte, oserei quasi dire, più onerosa rispetto poi alla produzione, non può che essere portata avanti da eh, eh, situazioni di sinergia interna e internazionale, anche per quanto riguarda determinati sviluppi di strumenti d'arma interni. Oggi lo sviluppo e la ricerca, la difesa, lo porta avanti insieme alle università e all'industria. Un campo che è tutto da esplorare come quello ormai arcinoto della cyber defense e cyber security e evidentemente non può essere un campo che la difesa, un settore che la difesa può affrontare insieme. Anche qui devo dire che bisogna andare o continuare in due direzioni. C'è cioè, l'EDA che evidentemente può continuare a essere un punto di riferimento maggiormente ancora significativo verso questa concretizzazione. Ma anche sulla base di esempi pratici, peraltro, che senza arrivare a eh, assetti europei hanno comunque portato a delle positività. Uno per tutti il consorzio sull'Eurofighter. L'Eurofighter è un aereo che è eh, prodotto da un consorzio di Germania, Italia, Spagna e Inghilterra Ebbene, io mi riunisco normalmente ogni due o tre mesi con i sottosegretari di questi paesi per vedere gli sviluppi di questo sistema d'arma no, e non solo, ma evidentemente anche le problematiche connesse. Quindi, in sintesi, credo che la Brexit, laddove si concretizzi eh, in una operazione diciamo, di minore impegno da parte dell'Inghilterra non faccia altro che accelerare un processo che è già in atto, era un processo che era necessario non tanto per la Brexit ma per l'evoluzione della minaccia generale in ambito europeo, per la carenza di risorse nei confronti di tutto quello che comporta oggi l'innovazione tecnologica e gli strumenti di cui provvedere le forze armate, pertanto la mia eh, sintesi su un futuro, è, noi non è che possiamo pensare di non andare verso una difesa europea comune, noi dobbiamo andare, non abbiamo altra esigenza e se questa situazione accelera il processo ben venga. Benissimo, grazie per questo messaggio chiaro eh, a favore di una difesa europea. Natali, allora, eh, cosa bolle in pentola a livello di Unione Europea? Abbiamo fatto riferimento tante volte alla EU Global Strategy, eh, di cui tu sei stata diretta protagonista. Al momento l'Alto Rappresentante e le Istituzioni Europee, insieme a gli Stati membri, sono impegnati in questa fase di attuazione della parte relativa alla sicurezza e alla difesa. Volevo chiederti se eh, pensi che le proposte che sono attualmente sul tappeto sono realizzabili e allo stesso tempo se sono adeguate al livello di ambizione che l'Unione Europea si è posto, sia come proiezione internazionale, sia in termini di difesa dei propri cittadini. Grazie. Eh, sì, allora, prima di arrivare alla risposta alla domanda, mi ricollego in realtà a alcune riflessioni che sono state fatte tra il nesso tra eh, Brexit, che tra l'altro ancora non è successa, no, e, uh, e difesa europea. Allora è evidente che c'è una concomitanza di questi due fenomeni, quindi abbiamo 23 di giugno uh, referendum sulla Brexit, 25 di giugno la pubblicazione della strategia globale, a seguire uh, il paper, anzi, due paper franco-tedeschi, il paper Spagna-Italia, Spagna, Francia-Germania e c'è cioè, tanto che effettivamente bolle in pentola, eh, se vogliamo il momento che ha un pochino coronato diciamo, questa prima fase di attuazione è stato effettivamente appunto il consiglio di eh, lunedì scorso in cui è stata presentata ed è stato adottato il piano di implementazione dell'alto rappresentante nell'ambito appunto della sicurezza e della difesa come follow up alla strategia globale. Quindi come dire, uno vede questi due fenomeni, la concomitanza ed è facile pensare a un nesso chiaro di causalità diretta no? quindi la Brexit porta a mh, oppure l'avvio di una Brexit porta a questa accelerazione sulla difesa europea allora è evidente che c'è un collegamento tra questi due fenomeni sinceramente credo che sia sbagliato e semplicistico e qui mi rifaccio anche un po' alle riflessioni di Domenico Rossi, vedere questa causalità come una causalità appunto diretta e quindi il retropensiero e la tesi è il Regno Unito era il freno uh, alla difesa europea Francamente, nella mia esperienza, negli ultimi due anni, non è stato questo il caso. Allora, è evidente che il Regno Unito è stato ed è un interlocutore complicato su alcune tematiche, ma sottolineo su alcune tematiche molto specifiche e raramente, anzi, mi viene in mente solamente un esempio su una questione molto specifica, eh, è, come dire, l'outlier. Hm? cioè il caso in cui è solo il Regno Unito che si oppone e in realtà gli altri 27 andrebbero avanti. In realtà non è così, cioè, io nel corso degli ultimi due anni, due anni, sia nel negoziato sulla strategia globale, sia adesso nel negoziato sul piano di implementazione di sicurezza e difesa, francamente, ma sai quante volte avrei fatto il cambio tra Regno Unito e vari altri stati membri che adesso non nomino? E magari fossero tutti come, come gli inglesi. Allora, ripeto, è evidente che non si può vedere nel Regno Unito il grande motore per l'integrazione nell'ambito della sicurezza e della difesa, anche se in passato lo era stato, lo era stato. Eh, esattamente. Però appunto è sbagliato e semplicistico vedere questo nesso chiaro, diciamo, di causalità. Allora la domanda è, visto che comunque è un fatto che c'è stata questa e c'è questa concomitanza di questi due fenomeni, qual è il nesso? Allora il primo appunto, il primo fattore secondo me è appunto quello che effettivamente diceva il sottosegretario Rossi non c'entra assolutamente nulla, quindi c'è una questione di eh, come dire, insicurezza crescente e c'è in realtà anche un altro ragionamento che magari riguarda meno chiamiamola la comunità di sicurezza e di difesa che ha sempre cercato di spingere diciamo in questa direzione ma riguarda in realtà ambiti se vuoi ancora più alti eh, diciamo, ambito capo di stato e di governo. Allora qual è E, e, e qua è come dire, la prima spiegazione che un pochino si rifà al bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. Allora, è evidente che non viviamo esattamente un momento allegro nell'integrazione europea, quindi siamo messi generalmente maluccio, siamo messi maluccio e in questo senso la Brexit è, è un fattore eh, di rischio diciamo, di frammentazione, rischio di disintegrazione. Se andiamo a rivedere il summit informale dei 27 a Bratislava, a me quello che personalmente ha colpito è il fatto che quello che emergeva chiaramente eh, da, da, quel, appunto, da quel summit informale è il fatto che se ripensiamo a quelli che erano gli ex pilastri diciamo, dell'integrazione europea, quindi per semplificare economia, migrazione e, e politiche estere di difesa, Mentre in passato la politica estera era l'ambito più divisivo tra gli Stati membri, adesso è il più innocuo, eh, quindi siamo terribilmente divisi sull'economia e sulla migrazione e non si riesce a fare mezzo passo in avanti, anzi parecchi passi indietro e quindi come dire, l'unico ambito un pochino meno controverso è esattamente questo della, della sicurezza e della difesa e quindi a livello appunto capo di Stato e di Governo messi di fronte al rischio di disintegrazione, la paura della disintegrazione, si dicono beh cerchiamo di fare perlomeno qualche passo in avanti nell'unico ambito in cui in questo momento si può fare qualche cosina che è appunto l'ambito della sicurezza e della difesa. E a questo si aggiunge, se vogliamo, il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno che in realtà è questa crescente percezione a livello europeo Proprio perché effettivamente eh, c'è questa percezione reale appunto di una minaccia che cresce dentro e fuori l'Europa che effettivamente eh, agendo da soli come 28, perché ripeto siamo ancora 28 eh, stati individualmente non si riesce a combinare nulla e quindi c'è questa diciamo, crescente consapevolezza che bisogna cooperare, non dico integrare, mh, ma sicuramente bisogna cooperare di più come primo passo nell'ambito della sicurezza e della difesa. Ed effettivamente se ripenso al lunedì scorso, eh, e questo appunto poi te l'ho anche mandato a te Nicoletta e a Gianni e altri colleghi dello IAI in un messaggino, io ho avuto la sensazione durante il Consiglio di lunedì di stare su un gommoncino e risalire le cascate del Niagara. Eh, mi sembrava incredibile che nello stato attuale dell'Unione eh, si sono fatti i passi che si sono fatti lunedì scorso. Allora, io sono quasi vent'anni ahimè che mi occupo comunque della politica estera europea, sinceramente non ho mai visto uh, un passo così grande come quello fatto lunedì scorso. Allora, da qui a farlo c'è cioè di mezzo uh, purtroppo ancora il mare, ma comunque sono, siamo comunque arrivati a delle decisioni importanti, abbiamo deciso di uh, creare un meccanismo annuale di coordinamento nei piani appunto eh, sulla difesa, eh, quindi i 28 che si riuniscono eh, perlomeno una volta all'anno per scambiarsi semplicemente informazioni su che cosa vogliono produrre e quando così magari si arriva anche a produrre alcune cose assieme, no? se si sa ex ante diciamo, dove si vuole andare, anche perché si parla di cicli di pianificazione molto, molto lunghi. Si è deciso di esplorare una PESCO, quindi una cooperazione rafforzata eh, tra gli Stati membri. Eh, come sappiamo appunto è un articolo del trattato di Lisbona che non è mai stato utilizzato, la prima discussione nel 2010 è stata subito come dire, fatta fuori, uccisa lì per lì, eh, si è deciso di rivedere il concetto eh, dei battle groups. Allora, a mio avviso c'è un problema forse irrisolvibile che ha a che fare con la volontà politica, però mettiamo da parte il problema della volontà politica che non si può risolvere su un pezzo di carta. Si è deciso comunque di esplorare un finanziamento comune più allargato eh, dei battle groups, si è deciso di esplorare una maggiore modularità del dispiegamento dei battle groups, quindi sono state comunque appunto prese alcune decisioni che potrebbero aumentare la capacità dell'Unione Europea in quella che viene definita il rapid, eh, rapid response. Si è deciso di rivedere le strutture, quindi si è parlato molto anche nei giornali, il quartier generale, e via dicendo. Allora. Non arriveremo a creare un shape europeo, mh? Eh, non ci serve, diciamoci la verità, e questo è il punto. Il punto è, allora, attualmente abbiamo, non abbiamo un problema sul versante civile mh? Eh, nella condotta delle missioni, abbiamo chiaramente un problema eh, per quello che riguarda la condotta, la pianificazione la condotta del, sia delle missioni militari che delle operazioni militari, attualmente sono, in, sono sei. Come primo passo non riusciremo a creare una struttura permanente per le operazioni, per intenderci Sofia, però quelle sono tre e lì ancora ci dovremo affidare ai cinque eh, eh, quartier generali appunto nei, nei vari stati membri, anche se comunque anche quella decisione andrà rivista perché uno di questi cinque è il Regno Unito. Quindi, comunque, sarà una discussione che dovremo riaprire diciamo, a breve, però si è deciso di creare comunque una capacità permanente per le missioni militari. Diciamo. Quindi sono stati fatti dei passi, allora è evidente che non si sta parlando di rivoluzioni, ma quando si parla di Unione Europea non si parla mai di rivoluzioni, no? di, di grandi decisioni diciamo, di rottura, non, non è questa diciamo, la prassi e, e la storia dell'integrazione europea, ma sicuramente è il passo più grande a mio avviso che è stato fatto sicuramente negli ultimi 10-15 anni. E quindi e qui, eh, ultima riflessione e poi concludo, il perché. Allora, sicuramente la Brexit può essere un fattore più psicologico che reale, perché ripeto, ancora non è avvenuta. A mio avviso, proprio negli ultimi giorni eh, di negoziati, soprattutto sul piano di implementazione, forse ancor più della Brexit è stato il fattore Trump. Alla fin fine Trump il messaggio di Trump non è così radicalmente diverso dal messaggio di Obama. In realtà è da tempo che gli americani ci dicono datevi una svegliata perché in futuro non potremo esserci sempre noi a, a soccorrervi. Diciamo che Trump questo messaggio lo dà in maniera giusto un tantino più diretta e forse più volgare. Però forse o oh, ce lo danno così o non lo sentiamo, non lo vogliamo sentire. Quindi io sicuramente quello che ho notato è che eh, dal 9 novembre in poi, poi il Consiglio è stato il 14, c'è stata palesemente un cambio nell'atmosfera proprio dei negoziati. E quindi, visto che chiaramente è difficile immaginare in, in Trump un Trump un'opportunità, eh, perché... Eh, cioè, non mi dilungo su, su, su, su, sui commenti su, su Trump, però forse, e dico forse e quindi chiudo con questa nota di ottimismo, ci potrebbe essere una sorta di silver lining eh, in questo messaggio brutale che ci viene dato che forse un pochino ci fa sentire, ripeto, un messaggio che gli Stati Uniti oramai ci danno da tempo. Grazie mille Natale. Io volevo soltanto puntualizzare su quest'ultimo aspetto e magari chiedere anche una reazione agli altri relatori prima di passare al, al dibattito. Proprio su quello che... Ora anche in omaggio all'attuale eh, discussione politica in Italia potremmo definire combinato disposto tra Brexit e elezione di Trump eh, negli Stati Uniti. Um, che impatto ha secondo voi questo sull'alleanza eh, atlantica che è l'altro eh, convitato di pietra, insomma l'altro protagonista della, eh, della difesa europea? e ehm, i rapporti quindi, tra l'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea e per l'Alleanza Atlantica stessa, perché è vero che, come tu dicevi, il messaggio di maggiore impegno da parte dell'Europa era venuto già dalla Presidenza Obama, ma quello che il candidato Trump ha detto nella sua campagna elettorale, insomma, era qualcosa di più radicale rispetto al futuro dell'Alleanza stessa. Quindi, secondo voi, ecco, realisticamente, quale può essere l'impatto e quale può essere in questo contesto il ruolo della Gran Bretagna? di nuovo un ponte transatlantico tra la dimensione europea e gli Stati Uniti eh, oppure ehm, la Gran Bretagna sceglierà insomma, una posizione più indipendente rispetto al contesto europeo non so chi di voi ha riflessioni da offrire Poi. No, io um, su questo ho già detto nell'intervento che ho fatto poc'anzi D'altronde è stato anche ribadito specialmente eh, nell'ultimo intervento che, che ho ascoltato che l'elezione di Trump alla Casa Bianca rafforza ancora di più la necessità per l'Europa di dotarsi di una struttura di sicurezza alla quale fino a questo momento non avevamo dato il peso necessario e con la quale invece dobbiamo imparare adesso a fare i conti molto di più che in passato. Perché è vero, eh, Trump, mh, alcune cose rispetto all'Alleanza Atlantica, rispetto al rapporto con l'Unione Europea. Eh, rispetto alla stessa posizione americana relativamente ad alcuni scenari mondiali penso per esempio ai rapporti con la Russia o alla posizione da avere eh, per eh, le crisi in Medio Oriente eh, Trump avrà, almeno da quello che ha detto in campagna elettorale poi vedremo che cosa accadrà non appena comincerà concretamente la sua esperienza di Presidente, di presidente ha ah, su alcune di queste questioni opinioni obiettivamente diverse dal eh, presidente precedente, che è vero, specialmente in politica estera ha allentato molto l'impegno degli Stati Uniti d'America eh, eh, in alcuni teatri di guerra dove eh, evidentemente eh, ci si aspettava un'esposizione maggiore da parte dell'Unione Europea, almeno in termini di capacità di agire comune, anche rispetto alla, a, alla maturazione di una posizione comune. Molto spesso invece, il più delle volte, anche nella gestione di alcuni teatri, ci siamo arrivati ciascuno con la propria opinione e rispetto ai diversi scenari che ci sono in piedi sappiamo che ciascun Paese tratta molto spesso autonomamente rispetto invece alla necessità di avere una posizione comune. Con l'affermazione di Trump è evidente che ehm, questo processo che era già cominciato, seppur molto lento, eh, rischia di subire un'accelerazione e quindi il tema è per noi trovare la maniera per essere pronti rispetto a quello che può succedere, eh, non solo perché l'America potrebbe scegliere, rispetto ad alcuni scenari, di avere una posizione completamente diversa. Pensiamo, per esempio, alla Siria. Trump sta, ha detto in campagna elettorale cose diametralmente opposte di quelle che si pensavano che, o, o su cui avevano maturato un'opinione l'Europa e gli Stati Uniti nell'ultimo periodo. È evidente che se sarà confermata quella posizione anche noi dal punto di vista non soltanto della difesa ma della politica estera, perché è ovvio che le cose sono legate tra di loro, dobbiamo cominciare a dire cosa pensiamo che strategia mettiamo in campo rispetto alla funzione che ha eh, la Russia e alle scelte che abbiamo fatto in questi mesi le sanzioni che abbiamo utilizzato dopo la vittoria di Trump la risposta dell'Unione Europea qual è? Si aprono scenari obiettivamente diversi di carattere politico insieme a quelli per la difesa che ovviamente abbiamo detto eh, eh, si tengono insieme e sono eh, assolutamente legati. Io penso che a maggior ragione, è vero, pure io non semplifico e, e non dico che le cose sono connesse tra di loro, sono messe in fila, ma è chiaro, che siccome il mondo muta e anche dal punto di vista politico ci sono dei, dei cambiamenti straordinari che molti non si aspettavano, certo, io ero tra quelli eh, che immaginava che potesse anche succedere quello che è successo, ma la stragrande maggioranza la pensava diversamente. Nessuno, lo stesso Trump, almeno da quello che leggo in questi giorni, con il suo team forse non era completamente attrezzato nell'immaginare di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi è chiaro che di fronte a questo scenario che è completamente mutato, se noi non leggiamo e non delineiamo la nostra strategia rischiamo non soltanto di essere messi ai margini ma di, di subire conseguenze dal punto di vista politico molto molto pesanti. Ecco perché bisogna assolutamente accelerare eh, in questa direzione questo di cui noi ci stiamo occupando è uno dei temi sui quali obiettivamente abbiamo dimostrato di essere più avanti è uno dei temi su cui si possono fare dei passi avanti concreti l'ho detto prima, lo ribadisco sarebbe anche importante sul piano politico perché come si diceva l'Europa purtroppo e non da oggi, nell'ultimo periodo attraversa un momento molto molto complicato e, e non esageriamo se diciamo che forse è il momento più difficile che vive forse se riusciamo a fare passi avanti anche perché costretti su questo terreno qua eh, eh, possiamo provare a dare una risposta eh, diversa a quella che sta passando no? di euroscetticismo contro l'Europa, incapaci di fare passi avanti su nulla, se, già, se su questo che è uno dei terreni più importanti, politica estera, di difesa e di sicurezza, riusciamo a dare qualche segnale che ci siamo e quindi riusciamo a darci una svegliata, secondo me è utile sul piano politico non soltanto all'Europa ma soprattutto per i cittadini. Grazie. Natalie? Ma allora è evidente che se si vede, appunto, eh, cioè se prendiamo Trump, se lo prendiamo in parola, eh, è evidente che eh, si vede la situazione della NATO, la situazione dell'Unione Europea, per entrambi rappresenta una crisi, una crisi, ma semplicemente perché anche se ci diamo quella svegliata siamo lenti, siamo macchinosi, prima che poi effettivamente si riescano a fare le cose, passano anni e anni, se questo veramente dall'oggi al domani prende e dice <ride> arrivederci e grazie, crea una crisi per entrambe, Unione Europea e Nato. È evidente che per, come dire, la Nato, è una, se effettivamente si dovesse avverare, è una crisi da cui non si può, per definizione, esistenziale, da quella quale non si può più riprendere. Per l'Europa, o meglio, per l'Unione Europea, è una crisi che può diventare opportunità, quindi è strutturalmente diciamo, diversa la situazione. Ma in entrambi i casi, e secondo me è questa un pochino la riflessione che va fatta, il vero tema è Nato-Unione Europea, quel, quello che è sono gli europei che si devono dare una svegliata. È evidente che, soprattutto se poi parliamo della difesa collettiva, la difesa territoriale, in, un, in prima istanza sarà inevitabilmente la Nato diciamo, l'ambito nel quale ci dobbiamo dare questa svegliata però è ugualmente chiaro che se effettivamente nel corso del tempo gli americani si dovessero veramente completamente distaccare beh è allora che, che, che ci sta a fare la Nato eh? non siamo e per fortuna mh, insomma, non penso che a breve arriveremo a quel punto però il messaggio chiaro da recepire oggi è che gli europei in ambito NATO, in ambito Unione Europea, devono diventare diciamo, più responsabili nell'ambito della sicurezza e della difesa. Sicuramente il Regno Unito potrebbe, allora, se uno la vede come dire, da un punto di vista strettamente razionale, dovrebbe effettivamente favorire diciamo, questa svegliata collettiva europea. Eh? Ed è evidente che in realtà se questa svegliata c'è, può essere forse l'ultima opportunità della Nato, perché comunque quello Trump o non Trump, quello che ripeto gli americani ci dicono da tempo è burden sharing, burden sharing, quindi in qualche modo l'unico modo per noi per essere maggiormente credibili agli occhi degli americani è fare esattamente quello di cui si sta appunto discutendo. Quindi il Regno Unito razionalmente parlando dovrebbe essere, essere i primi in fila a dire europei dovete diventare maggiormente responsabili e per farlo lo dovete fare assieme ed è per questo, ripeto, e mi ricollego alla riflessione di prima sono convinta che questo è il vero motivo per cui in realtà il Regno Unito non è affatto l'attore che è il freno maggiore a questa spinta ripeto, ci sono alcune questioni molto specifiche dove lo è ma generalmente non sono loro il problema perché secondo me in realtà la follia di Brexit ancora non ha contaminato la politica estera e la politica di sicurezza ci potrebbe essere questa contaminazione, perché è evidente che invece in altri ambiti no? l'irrazionalità regna sovrana. Quindi ahimè è, è possibile che ci sia questo inquinamento, ad oggi ancora non c'è, se si continua comunque su questa scia qui, in realtà il Regno Unito credo che potrebbe effettivamente essere diciamo, un attore importante che porta a questa maggiore responsabilizzazione diciamo, degli europei, in ambito, ambito Nato come in ambito Unione Europea. Io credo, credo onestamente che ci sia poco da aggiungere rispetto a, a quello che è stato spesso da chi mi ha proceduto, perché credo che il punto sia anche, mi sembra molto significativo, il fatto di fare comunque una differenziazione fra quello che è un attore statuale e due organizzazioni, se così le vogliamo, le vogliamo chiamare. Ma l'altra difficoltà io credo che sia quella di quando si confronta qualcosa di esistente con qualcosa di teorico. Perché questo è il punto. Eh, se il punto di arrivo eh, come credo debba essere è effettivamente la possibilità di trovare eh, dei punti di connessione fra la Nato e l'Europa unita nel campo della difesa, beh, bisogna che quantomeno evidentemente l'Europa deve porre in campo qualche cosa, non come struttura teorica, ma come situazione pratica in maniera tale da poter avviare un discorso che possa essere pragmatico, a iniziare da, da, da unità che possono essere messe a disposizione o per la difesa europea. La... E ecco, credo che questo sia il punto. Quindi anche sotto questo punto di vista, indipendentemente da Trump, ma in relazione a future evoluzioni nei rapporti fra difesa europea comune e Nato eh, non possiamo prima che andare a costituire una reale difesa europea comune perché se non creiamo le strutture, e i reparti e la parte più difficile che forse è il sistema di comando e controllo e chi effettivamente porta avanti l'operazione non avremmo la possibilità di correlarci in modo paritetico rispetto alla Nato e questo crea il problema reale nel momento in cui effettivamente poi ci fosse un'esigenza quindi anche da questo credo come continuazione del discorso precedente emerge l'esigenza di lavorare in questa direzione i passi avanti a mio avviso ci sono diciamo, nell'ultimo nell'ultimo Consiglio europeo, io credo, ripeto, che si possono intravedere anche eh, nell'evoluzione sia di, delle operazioni NATO tipo eh, Active Endeavour, ma sia anche nella trasformazione di quella che è partita come Mare, sicu, mare Nostrum in Euronav4Med. Cioè non scordiamoci che noi abbiamo salvato 165.000 persone unicamente con la Marina Militare, la, la Guardia Costiera e, e la Guardia di Finanza, cioè con assetti di carattere nazionali e che abbiamo compiuto uno sforzo di carattere enorme come Governo per far capire che i confini marittimi non erano solo quelli italiani ma erano rifatti i confini italiani coincidenti con i confini marittimi di carattere europeo. L'evoluzione Neuronav Format ha a mio avviso se non, altro, se non altro indipendentemente poi dal numero delle unità degli uomini eccetera eccetera ci ha aggregato intorno a obiettivi e a valori comuni e quindi credo che questo coincida e dia un pochino più di speranza rispetto ai passi comunque grandi compiuti rispetto al passato ma sicuramente molto ma molto piccoli rispetto a quello che dovremmo creare in futuro. È veramente difficile aggiungere ancora qualcosa, ma vorrei semplicemente seguire quello che ha detto Nathalie, che deve essere una chiamata al risveglio per l'Europa, soprattutto per quanto riguarda i ministri delle finanze. Per me un'Europa più forte non è una sostituzione della Nato, chiaramente. L'Unione Europea sta facendo i suoi compiti a casa, parlando della dichiarazione di Bratislava, ci sono due cose. Uno, la proposta concreta per il piano di attuazione e secondo la cooperazione UNATO. nato e io spero che siamo sulla buona strada e che si riesce ad arrivare a una decisione in dicembre, che sarà un veramente un progresso. Ma in primo luogo questo piano di attuazione dobbiamo garantire che non vogliamo minare quella che è la difesa fornita dalla Nato e che la complementarità della Nato e la la compatibilità del piano di attuazione non è soltanto riguardante una maggiore efficacia, ma è una necessità vera e propria, perché non possiamo sostituire alcune capacità che ha la Nato e che ci può fornire, non possiamo costruire la standardizzazione dell'unione europea in un certo senso sulla base degli standard della nato abbiamo un esercito che può essere uno per l'unione europea e uno per la nato dobbiamo seguire una serie di misure di norme perché dobbiamo rinforzare la parte sud. Anche la firma della dichiarazione congiunta di Varsavia, per esempio. Noi stiamo lottando e combattendo per una partecipazione a membri dell'organizzazione, ma vediamo comunque progressi nella cooperazione delle varie amministrazioni per quanto riguarda la comunicazione strategica, per esempio, che comincia a essere estremamente importante anche riferendoci al Brexit o come possiamo fare un progetto di stabilità di, che sia un, un deterrente. Quindi è estremamente importante tutto questo. In questi giorni stiamo negoziando, siamo in consultazione con questa serie congiunta di proposte e speriamo di avere una buona proposta per dicembre, per il vertice. Abbiamo un po' di tempo per le domande, quindi pregherei chi vuole intervenire con domande e commenti di alzare la mano e eh, presentarsi brevemente. Prego, ambasciatore Melani. Il microfono arriva. Grazie, sono Maurizio Melani, sono... Già ambasciatore fra l'altro dal Comitato Politico di Sicurezza, adesso insegno eh, relazioni internazionali. Io devo dire che ho molto eh, apprezzato eh, l'approccio che ci ha eh, indicato il eh, sottosegretario Rossi che indica che c'è una volontà politica eh, ad andare avanti in una certa direzione. Ovviamente è una volontà politica che dovrà essere verificata, dovrà essere poi realizzarsi effettivamente eh, ai, livelli, ai livelli adeguati quando, eh, quando sarà un momento. Io credo che eh, sia la Brexit che l'elezione di, di Trump, eh, con tutte le problematiche che presentano, sono però un'opportunità per l'Europa di andare avanti e mi pare che su questo ci sia eh, un, eh, un consenso. Eh, è chiaro però che eh, in questa fase bisogna avere in mente il fatto che occorre andare avanti da parte di coloro che vogliono andare avanti quindi credo che sarebbe importante se potessimo avere l'unanimità non credo che la possiamo avere naturalmente andando avanti in pochi, quelli che poi hanno la capacità di farlo eh, non significa chiudersi agli altri se la Slovacchia o altri paesi vogliono essere nel, gruppo, eh, nel core group sono ovviamente eh, benvenuti però credo che occorra accantonare anche alcune timidezze. Natalie diceva non si parla di integrazione, si parla di cooperazione. Il primo passo. Primo Beh, d'accordo, sì, il primo passo, però diciamo ci sono stati dei momenti nella storia europea in cui i salti si sono fatti e sono stati fatti nei momenti in cui c'era un'esigenza. Noi abbiamo creato tutto il sistema della PESC e della PESD sotto la pressione delle crisi balcaniche, per un certo periodo abbiamo costruito dei meccanismi, abbiamo fatto delle operazioni, ci siamo in qualche modo affermati. Abbiamo avuto un freno costante, lo devo dire, da parte del Regno Unito. e eh, Questa è la verità, il Regno Unito è costantemente stato un freno. Adesso quando tu dici oggi il Regno Unito invece può favorire una maggiore integrazione è perché sta fuori. Nel senso lui non vuole essere parte di questo processo di integrazione perché non lo vuole. Adesso può darsi che domani lo voglia. E che quindi in questo contesto si rende conto, come, come sono rendendo conto gli americani, che a questo punto l'Europa deve, deve, deve, deve, deve darsi la sua capacità. Naturalmente non basta aumentare le spese per la difesa. Le spese della difesa, se, se continuiamo ad avere ridondanze, duplicazioni, ehm, è chiaro che questo non serve. E, e L'opinione pubblica non lo, non, non lo capirebbe, eh, i parlamenti non ti autorizzerebbero a farlo. Se non c'è realmente il salto di qualità che si va verso dei processi integrativi, ovviamente di non tutto, ma di quelle cose che sono state proposte, quelle che avevano proposto il Ministro Gentiloni e il Ministro Pinotti, quello che sta contenuto nel documento italiano, in cui si integrano delle cose che ti consentono poi di avere, di avere, di avere una, una capacità per poter, per poter essere diciamo, in grado di poter svolgere un tuo compito, che naturalmente deve essere nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Però bisogna, proprio sotto questa spinta, costituire un pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica che abbia la sua capacità. E senza un processo integrativo questa capacità non non basta, non basta spendere un po' di più per la difesa. Ecco, grazie. Grazie. Un altro intervento? Prego. Europeo, quello che eh, mi interessa è sapere due questioni ci dobbiamo armare per fare la guerra contro chi se stiamo cercando di fare l'Europa unita e chi vuole destabilizzare l'Europa il problema è, è da anni che si era posta la questione dell'Europa per diventare unita per diventare una grossa potenza per gli altri stati europei quindi a noi che cosa ci interessa la guerra contro chi? chi è il nostro nemico? io no, questo non l'ho ancora capito è chiaro che ci sono degli interventi da parte dell'Africa che ci fanno delle invasioni e cerchiamo di riparare alla meglio queste situazioni, ma in fin fine noi siamo dei popoli praticamente civili, l'Inghilterra ha fatto la sua politica, però credo, come anche nel passato, le politiche nei confronti di tutti gli stati si, si possono confrontare. Qui si sta creando tutta una serie di, di frenesia della guerra, della cosa, questo non l'ho capito ancora. Abbiamo bisogno dell'America, della Nato che ci difenda quando noi possiamo un'Europa un che potrebbe tranquillamente no, autogovernarsi. E questo è quello che noi dobbiamo eh, pensare. No? Non ha le paure, perché purtroppo qua ci creano, no? Eh, anche il cittadino eh, non sa. Lei è una visione tranquillizzante, eh, però va bene. Grazie, mi scusi, okay. che vorrei. Prego. Grazie, sono Marco Pagostini, sono stato eh, sia segretario della delegazione italiana all'Assemblea NATO, sia responsabile dei rapporti europei del Senato. Da alcuni studi, lo ha detto lo stesso segretario generale della Nato, in una visita in Europa, in varie capitali europee qualche anno fa, eh, la somma degli stati membri dell'Unione Europea ha più soldati de degli Stati Uniti. E la, siccome la Nato non standardizza tutto, la manutenzione degli elicotteri ad esempio resta nazionale, quindi se in una pensione all'estero abbiamo 10 elicotteri americani e 3 elicotteri europei, per i 10 elicotteri americani basta diciamo, un unico è un'unica linea di manutenzione, un unico tecnico, del sistema di tecnici, per i tre europei servono tre linee, tre linee di manutenzione, quindi con costi enormi. Quindi questi esempi, o, o, sappiamo che gli Stati Uniti spendono più dell'Europa per la difesa, però per ogni euro, dollaro speso dagli europei, Diciamo, la produttività va dal, 50%, dal 30% al 50% in meno di un, di un dollaro speso dagli americani proprio per queste dispersioni con sistemi diversi, standard diversi. Ora è evidente che eh, la, in tempi di risorse scarse eh, andare verso un'integrazione, non cooperazione, integrazione, quindi passare da 28 stati maggiori a 1, da 28 intelligence a 1 è l'unico modo per avere in, pro, in prospettiva un risparmio di risorse o se non vogliamo spendere di più mi chiedo però, mi chiedo però se la soluzione a tutto ciò e quindi andare a una Nato senza sostituire la Nato come appunto eh, molti temono non sostituire la Nato, magari andare a una Nato a due diciamo così, due partner principali l'Europa, gli Stati Uniti più diciamo, gli stati europei non membri, membri dell'Unione Europea o che comunque non intendono partecipare mi chiedo però se la risposta sia la cooperazione rafforzata perché mi chiedo se alcune riluttanze non vengano dal fatto che mentre sulle forze armate americane vigilano apposite commissioni, commissioni forze armate del congresso, del congresso degli Stati Uniti, nella cooperazione rafforzata esclude il controllo parlamentare, perché essendo una cooperazione rafforzata diciamo, a dinamiche così complesse che è difficile, adesso vi spiace che siano andati via i parlamentari, ma è difficile per i singoli parlamenti nazionali dare un indirizzo e al tempo stesso sappiamo che il Parlamento europeo è escluso. Eh, proprio per la natura delle cooperazioni rafforzate avendo escluso il Parlamento europeo di fare parlamentini di cooperazione rafforzata dalle cooperazioni rafforzate allora mi chiedo se per andare più avanti non si debba avere il coraggio anche di come dire, rilanciare eh, delle riforme di natura costituzionale a livello europeo, grazie grazie Al altre domande? o commenti? Va bene, allora torniamo ai relatori. Eh, sì, sotto, prego, <ride> <No>. faccia lei. <ride> volevo dare una risposta. alla eh, Purtroppo non c'è internet. Eh, non essendoci internet, volevo eh, richiamare una bellissima poesia di Trilussa che si chiama Il leone e il coniglio. Invito chi vuole e eh, chi può eh, andarla a leggere. Eh, questa poesia eh, è un coniglio che va dal leone e, e gli dice eh, tagliati le unghie il leone va dal callista si taglia le unghie subito dopo il coniglio va e dice ma sta entrando un lupo nel tuo territorio e ovviamente il leone a quel punto gli dice mi dispiace adesso mi devi dare il tempo affinché eh, mi ricrescano le unghie ma prendo spunto da questa che evidentemente è un richiamo a una guerra classica ma, io credo che nessuno dei relatori eh, oggi presenti abbia richiamato la parola guerra. Casomai abbiamo richiamato la parola minaccia. <ride> la parola minaccia, minaccia e difesa. Minaccia e... No, lei ha chiamato... eh, Parliamo una volta per uno, però. No no, no, no, no. Lei ha parlato di guerra. Qui nessuno ha parlato di guerra, questo è chiaro a parlare no. guardi basterebbe, basterebbe solamente richiamare il concetto di cyber defense e di cyber security per capire che la minaccia attuale è molto più pericolosa per certi versi del passato e che va combattuta con mezzi e tecnologie oggi che richiedono dei capitali eh, eh, molto maggiori di quelli del passato e richiedono una cooperazione sicuramente molto maggiore rispetto al passato, con il pericolo che oggi non siamo nemmeno adeguati da un punto di vista giuridico perché non sappiamo ad esempio nella cyber defense o nella cyber security qual è il, la, la linea di demarcazione fra una minaccia potenziale e un attacco che può essere considerato una dichiarazione di guerra. Questo perché nel momento in cui attraverso un attacco di cyber defense o di cyber security si vanno a intaccare le possibilità economiche, eh, di intervenire sul traffico aereo, sul traffico eccetera, eccetera, quindi noi non parliamo di guerra ma parliamo di minaccia. Il discorso di una Europa unita sotto un punto di difesa e in relazione all'asimmetricità eh, delle minacce va proprio nella direzione in cui sta dicendo lei peraltro, cioè ovvero quello di andare a stabilire in relazione alla potenzialità della minaccia effettivamente quello che può servire all'Europa in relazione a una minaccia che ovviamente non è contro il singolo Paese ma è di carattere internazionale. Vede, Ci sono già degli, delle nazioni oggi ad esempio a cui noi come Italia forniamo del supporto ci sono delle nazioni, adesso non dico quali, ma qui forniamo la eh, sicurezza aerea, cioè il controllo de, di quello che accade nei cieli eh, attraverso la nostra aeronautica militare proprio come eh, esempio di quello che può avvenire anche come risparmio di carattere finanziario nei confronti, di, nei confronti della comunità europea. Quindi no guerra, sì minaccia, sì cerchiamo e dobbiamo capitalizzare quello che abbiamo perché sia le ridondanze e sia le risorse da sprecare evidentemente non ce l'ha nessuno le relazioni internazionali sono l'essenza di tutto quanto questo con una ulteriore difficoltà Che credo chissà questo tavolino questo panel può confermare che in alcuni momenti manca l'interlocutore cioè la grande crisi libica Deriva perché la disgregazione statuale non ci dà la possibilità di parlare con qualcuno e di metterci d'accordo, cosa che finalmente stiamo facendo con il governo del Serraci, e di dire Ok vi formiamo una guardia costiera, come Euronav4Med sta facendo attraverso tutta la componente europea, perché l'Italia sta addestrando alcuni soggetti altri si stanno addestrando in altre nazioni. Ebbene... Anche questa è l'ulteriore difficoltà, cioè l'ulteriore difficoltà di intervenire nei confronti di certi paesi. Chi vuole mettere? No. no. Guardi che non ho detto... Mi, mi dispiace ma non ho... Mi dispiace ma no, posso... Mi dispiace ma non ho detto questo. No, grazie. Grazie. Prego. Scusi, scusi, scusi. Thank you. Thank you. Thank you. Parlando del Brexit, vorrei esprimere la mia delusione personale con l'evoluzione che c'è stata, perché prima si è detto che questo è veramente un colpo al progetto di integrazione europea. E il mio dubbio proprio è che io lavoravo sull'integrazione, è una delusione personale questa, ma certo noi siamo qui, è una realtà, bisogna vedere come procedere. Bisogno, si può guardare a questa opportunità quando parliamo. Non voglio citare una poesia, ma forse a una canzone. Noi possiamo sempre trovare qualcosa che ci può uh, mettere a, in sfida e così potremo superarla e andare avanti. Ma parlando di questa questione di... Non concentrarci tanto sulla paura, noi ci concentriamo più che altro su come aiutare l'Unione Europea e i cittadini a sentirsi più sicuri e anche come aiutare i nostri vicini a sentirsi più sicuri. Le missioni sono altrove e dobbiamo trovare un meccanismo per rendere possibile formarli meglio, per dare loro un'istruzione negli altri paesi, in modo da attrezzarli, renderli più efficienti, più efficaci e rendere la vita nei loro paesi migliore. Il piano di attuazione non riguarda solo l'aspetto militare, ma anche l'aspetto civile. Noi parliamo di aiutare i paesi a sviluppare la loro strategia di difesa, a insegnare, a formare la polizia di difesa, tutta la magistratura, su come rispettare i diritti umani, lo Stato di diritto, su come trattare le donne. Ecco, queste sono parti proprio importanti di tutta la strategia globale. Noi troviamo che la riforma del settore della sicurezza sia una parte un proprio importante. L'Unione Europea vuole avere un ruolo migliore nell'aiutare questi paesi. E Alcuni nostri partner si aspettano che noi facciamo la nostra parte, le Nazioni Unite si aspettano che noi creiamo, gettiamo ponti, sarà ancora più difficile per le Nazioni Unite che non per l'Unione Europea. E allora noi possiamo chiedere, ci potete aiutare a spiegare le vostre forze prima che noi possiamo seguire nei paesi? Cioè evitare le crisi umanitarie, ecco un altro punto importante della strategia dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la cyber minaccia, dobbiamo essere formati meglio, attrezzati meglio l'Ucraina, Centinaia di migliaia di famiglie si sono trovate senza elettricità con più di, per più di sei ore. Questo significa non soltanto difficoltà nelle case, ma anche nell'industria, nei sistemi di sicurezza. Noi vogliamo che questo accada anche nei nostri paesi, non penso. Quindi dobbiamo investire in tutti quei settori che sono stati identificati o nella strategia globale, o nel piano di attuazione, o nella dichiarazione congiunta della cooperazione Unione Europea-NATO. Allora, è evidente che non, non, ci sta, non, non stanno arrivando i carri armati per attaccare l'Europa, quindi non è questo il tema, né siamo noi per mandare carri armati ed invadere un altro paese, quindi non è di questo che si sta parlando. Detto questo è evidente, no, è evidente che c'è una, no, è reale, è reale. una crescente percezione di insicurezza, se si va a vedere qualunque sondaggio, qualunque sondaggio la sicurezza è diventata la preoccupazione numero uno dei cittadini europei, giusto, sbagliato, hanno sbagliato tutto, non sanno di che si parla. Quello che, quello che le pare, ma è una realtà dei fatti. Hanno paura. Hanno paura di cose diverse. Un attimo, un attimo, un attimo. Allora, un attimo, un attimo. Hanno paura di cose diverse. Sulle strade di Stoccolma, di Tallinn e di Vilnius hanno paura della minaccia ibrida da parte della Russia. Nelle strade di Bruxelles, di Nizza o di Parigi hanno paura del terrorismo. Hanno paura di cose diverse, ma hanno paura. E ci sono effettivamente dei motivi, dei buoni motivi per i quali hanno paura. Quindi queste sono le minacce per le quali ci dobbiamo attrezzare se vogliamo essere credibili come Unione Europea, come Europa. E la cosa, il dato secondo me è molto interessante ed è emerso secondo me in un sondaggio che, che ho visto in realtà pochi giorni dopo la Brexit, che se c'è un ambito 1 dove il cittadino europeo vuole vedere più Europa è questo. Il 59% degli inglesi, quindi non stiamo parlando di italiani, anche se oramai sono diventati straeuroscettici, insomma non stiamo parlando di diciamo, nazioni tradizionalmente eurofile, stiamo parlando del Regno Unito, 59% vorrebbe vedere più Europa più Europa nell'ambito della sicurezza e della difesa. Ci sarà un motivo. E allora, questa è la nostra opportunità, quindi parte da una minaccia, giusta o sbagliata che sia, però è una realtà la percezione della minaccia, a cui comunque dobbiamo dare, e siamo chiamati a dare una, una risposta. Allora, il tema è che tipo di risposta. E, e qua ritorno al discorso, si parla di cooperazione o si parla di integrazione? Io firmerei domani sull'integrazione, evidente. Quello che dico è, poi eh, non so come si dice in italiano, let's not make the best an enemy of the good, eh, eh, perché se si parla di integrazione oggi, la uccidiamo questa iniziativa, cioè se per o meglio, sottolineo, eh, se, si cioè se per integrazione si parla di in qualche modo un passaggio a una sovranazionalizzazione, Integrare delle capacità, sì, come dire, però partiamo passo per passo e, e, e cerchiamo di non mettere paura a nessuno, perché, perché se, mettiamo paura, se mettiamo paura uccidiamo comunque diciamo, l'iniziativa, quindi questo secondo me è il ragionamento dietro. E qui mi ricollego anche al discorso sulla cooperazione rafforzata, eventualmente appunto una pesco. Se partiamo con l'idea di una PESCO troppo ristretta, una PESCO a 3, 4, 5 Stati, non ci sarà mai una PESCO. 14-15, e credo che ci sia in realtà il vero potenziale per una PESCO a 14-15, in cui alcuni degli impegni saranno comuni a tutti. Magari appunto impegni, che come dire, impegni individuali per raggiungere in un determinato periodo, 2025-2030, i benchmark che sono già stati fissati però a livello volontario e collettivo dall'EDA e che riguardano appunto gli investimenti comuni. E poi ci possono essere delle iniziative specifiche, un comando medico, un hub logistico, le formazioni, quindi ci possono essere vari progetti in cui non tutti i Paesi PESCO partecipano a ogni progetto, chi non partecipa, come dire, i membri PESCO che non partecipano uh, ad alcuni progetti non possono chiaramente bloccare chi vuole invece andare avanti, però ecco credo che questa sia una fase delicata perché se, eh, se, se l'ambizione diventa troppo alta subito si rischia poi di non ottenere nulla, mentre in realtà credo veramente che ci sia... In questo momento, e la finestra di opportunità si chiude a marzo, quindi ce la dobbiamo giocare bene. Adesso, eh, ultima, eh, ultima riflessione: e... no, anzi, mi fermo qua. Parla abbastanza. <ride> Bene, io ringrazio tutti, ringrazio i relatori, e voi che avete contribuito al dibattito e ovviamente il, insomma, il futuro della, della difesa è ancora incerto, abbiamo vari appuntamenti elettorali nei prossimi mesi che hanno il potenziale eh, di impattare anche sulle decisioni dei singoli stati membri, ma la strada è stata tracciata e eh, speriamo tutti che sarà perseguita. Grazie.